E partiamo con, eh, con, con la nostra proposta che eh, come avrete, avete seguito più o meno quello che è stato anche lì nelle ultime giornate di consiglio nasce da una esigenza di eh, trovare una risposta diversa rispetto alla privatizzazione che eh, è, ad oggi è l'intenzione che la nostra amministrazione sta mettendo sul piatto per risolvere quelli che sono problemi che non riguardano l'azienda ASMA, ma riguardano il dissesto economico e finanziario che il, in cui il comune ad oggi si trova a dover affrontare per una ormai situazione che va avanti da anni e che ha delle chiare e precise responsabilità in quella che è stata la eh, mala gestione del, del, de, della cosa pubblica eh, negli ultimi vent'anni. Prima di fare la presentazione, proprio per questo, vi porterò due esempi che devono eh, cercare di contestualizzare eh, la situazione eh, ASM all'interno di, di, di, di questa che è stata una modalità di approccio. Eh, all'amministrazione della Cosa Pubblica. In primo luogo partirei dalla Sì. Prima del 2001 l'ASM gestiva direttamente il servizio idrico e questo eh, era, avveniva sin dal 1960, anno in cui eh, è nata l'ASM. ASM che prima era azienda servizi municipalizzati e poi è diventata azienda speciale multiservizi. Ora nel 2001 ad un certo punto eh, i nostri vecchi amministratori eh, decisero di eh, fare un'operazione che eh, per certi versi era un po' all'avanguardia con quello poi che eh, Federica magari ci rappresenterà anche nel quello che è il contesto nazionale eh, nell'ottica proprio di privatizzazione e di accaparramento di quello che è la risorsa idrica eh, in questo contesto ad un certo punto si decide di inserire all'interno di questo rapporto quindi eh, pubblico e, e, e gestione dell'acqua pubblica eh, un privato un privato che loro chiamano socio imprenditore io chiamo socio prenditore e in base a quella che poi sono le evidenze dei fatti eh, è che All'epoca eh, venne eh, selezionato tramite una gara pubblica, una gara pubblica su cui diciamo, sorvolerò su quelle che sono le eh, criticità che abbiamo potuto cogliere analizzando i documenti eh, di quella gara, eh, ma eh, mi concentrerò di più su quello che è la struttura societaria che poi si è venuta a creare. Quindi a un certo punto decidono di inserire questo, questo privato, ma si scordano di ASM, o meglio, nella loro eh, ingegneria societaria immaginavano di subaffidare eh, il servizio idrico direttamente, al eh, direttamente all'ASM, inserendo semplicemente il privato all'interno della filiera come, ehm, come socio. Eh, finanziatore e come socio utile a realizzare invece delle opere pubbliche va bene che quella eh, gara in realtà non era una gara per opere pubbliche ma era una gara per servizi pubblici questo perché? perché nella loro ottica e questo è quello che poi è scritto nelle, nelle carte e qui in quelle carte c'è cioè una lettera bellissima, scritta da un personaggio che poi eh, eh, Federica diciamo, conosce abbastanza bene, che è la dottoressa, l'avvocato Gaia Checucci, sì, del, sì, sì. del generale del Ministero dell'Ambiente, voluta da, eh, direttamente da Matteo Renzi, eh, messa lì, e che nel 2001 chiaramente eh, definiva, dava il suo senso a, quel, eh, a quell'appalto, a quella gara eh, per, eh, che era stata formulata specificamente per fare il tutto nel giro di un mese quindi fare la gara nel giro di un mese sbrigarla il prima possibile salvo che eh, all'interno di, di quel contesto lei proprio parla chiaramente di perché tutta questa fretta tutta questa fretta perché, perché all'interno della legge finanziaria che entrava in vigore nel 2002 chiaramente eh, si specificava che i soggetti che già gestivano, eh, del, avevano dei rapporti in essere quindi de, gestivano degli affidamenti non conformi alla normativa avrebbe, non avrebbero voluto partecipare alle gare quindi ci chiediamo se la compagine che poi ha vinto quella gara eh, sarebbe stata sfavorita da questa situazione però queste sono considerazioni che ormai che riguardano 15 anni fa. Quello che riguarda la situazione attuale. Come dicevo prima, viene inserito questo 25% di quote al socio privato, di questo 25% di quote al socio privato rimane fuori l'asma. L'asma viene inserita all'interno a questo punto facendola entrare senza gara. Questo avrebbe avuto senso se l'asma fosse una società in house, quindi una, una società soggetta al controllo analogo, ma in realtà nella configurazione voluta dai nostri amministratori eh, quella società eh, in realtà si comporta come una società privata, quindi come una comune società privata, e quindi l'inserimento dell'asma all'interno della compagina societaria senza gara e l'affidamento del servizio idrico è non conforme alle normative europee e alle normative nazionali quindi non è conforme alla legge ora noi l'unica cosa che oggi possiamo fare è quella di cercare di regolarizzare questa situazione trasformando l'asma in una società in house quindi qui nasce la nostra proposta e, qualora dovesse entrare all'interno della compagine societaria, un privato, questa, questo processo sarebbe irreversibile. Un, il processo diventerrebbe irreversibile e a fronte di una situazione di questo genere eh, l'ASM si troverebbe costretta, infatti, a dover dismettere il servizio, la parte legata alla, al servizio idrico, quindi il settore legato al servizio idrico. Un altro tema riguarda invece la questione dei rifiuti. L'ASM gestiva per il comune di Terni, eh, direttamente in affidamento diretto il servizio dei rifiuti nel 2011 a un certo punto l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici che è l'antenato dell'ANAC, diciamo, l'ANAC è quella di Raffaele Cantone quel soggetto che avrete sicuramente sentito nominare ehm, fa una ricognizione su tutti gli affidamenti in ambito nazionale Facendo questa ricognizione eh, con tut su tutti gli affidamenti in ambito nazionale, eh, viene fuori in realtà quello che era palese agli occhi di tutti, ma viene eh, diciamo confermato, che l'ASMA non era una società soggetta al controllo analogo. E quindi gli dicono, alt, questo affidamento non è conforme alle normative, quindi voi dovete scegliere. Avete due strade. Da una parte potete eh, formalizzare, questo è il passaggio che noi proponiamo oggi, eh, un, eh, la configurazione dell'ASM come società in house providing e quindi come società so soggetta al controllo analogo oppure potete andare a gara quindi prendete tutto il pacchetto e lo mandate a gara le amministrazioni dell'epoca scelsero questa seconda strada I, chi diciamo a pensare male si fa peccato ma forse eh, spesso ci si azzecca l'ASM fu costretta a eh, partecipare a questa gara con una delle eh, diciamo delle aziende amiche del partito questo è inevitabile non si può non nascondere diciamo, eh, ha finanziato la, la campagna elettorale del sindaco ha finanziato la campagna elettorale della, della marini ha finanziato la campagna elettorale eh, ha finanziato spesso anche le festa dell'unità quindi è un, eh, un soggetto sicuramente amico del partito e eh, sotto forma di Consorzio Nazionale Servizi e con la sua società esecutrice la Costa Tecno Service, senza gara, questo, questo partner viene selezionato senza gara di evidenza pubblica e eh, l'ASM quindi viene costretta a partecipare a questa gara con, eh, con questo socio, eh, mentre in realtà si sarebbe potuto configurare un affidamento completamente diverso, avremmo potuto far diventare l'ASM la multiutility provinciale pubblica con l'affidamento la, la, diretto del, del servizio e si sarebbe sicuramente potuto eh, premiare questa scelta eh, con una gestione pubblica e diretta dei comuni eh, che sicuramente Ehm, vediamo ogni giorno quelle che sono le condizioni in cui versa il servizio di igiene ambientale e quelle che sono state le scelte fatte oggi noi ci ritroviamo con un contratto di servizio contratto di servizio che spesso non viene nemmeno fatto rispettare e spesso totalmente non viene fatto rispettare e, e quindi questa configurazione la possiamo vedere concretamente sulla, sulla nostra pelle Chiuso questo preambolo, diciamo, noi vogliamo presentare un attimo la nostra proposta e eh, Matteo se, se vuoi iniziare diciamo, nel... Allora, eh, di fatto nella nostra proposta quello che ha detto, che ha detto appena adesso Thomas cioè portare definitivamente l'ASM a controllo analogo, quindi a farla diventare una società in house è il primo, il primo passo, diciamo così il primo passo verso un'ottica completamente diversa cioè creare una società unica, totalmente pubblica, multiutility in ambito umbro eh, e quindi fare di ASME se vogliamo, il, il, il, un, po', beh, un pochino più del seme via perché è bella grandicella insomma, quindi comunque fare il seme per far nascere questa pianta questa è la situazione attuale, no? noi abbiamo quindi l'ASME che adesso non è società in house providing e quindi attraverso i vari passaggi che stava dicendo Thomas e che possono essere fatti a costo zero, di fatto regolarizziamo il tutto, quindi andiamo a mettere, se Dio vuole, una pietra sopra sulle irregolarità che sono state compiute eh, e facciamo sì che l'ASM non solo rimanga 100% del Comune di Terni, ma non possa che essere 100% pubblico e quindi come tale evitiamo ogni ipotesi malavurata di parziale privatizzazione e questo è il primo passaggio, eh, ma l'ASM non è la sola società 100% diciamo comunale o comunque 100% pubblica che svolge i servizi che svolge in Umbria, perché ce ne sono altre due, la VUS, la Valle Umbra Servizi, e poi c'è la SOGEPU, verso città di Castello. Il secondo passaggio quindi ecco, è una integrazione societaria tra l'ASM Terni, la VUS e la SOGEPU, questo è l'elemento, eh, già qui è, diciamo, se vogliamo cambiamo completamente l'ottica. Perché? Innanzitutto si tratterebbe di fusione, di una semplice fusione, con scambio di quote, anche qui, quindi anche qui diciamo, si potrebbe fare a costo zero. Eh, farebbe sì che mh, la, allora, sia l'asm una volta risanato, diciamo così, portato sotto le, eh, la, la, diciamo, il cappello NAS providing, V e V già ci sono e quindi come tale questa società che si creerebbe sarebbe tutta quanta in house e partecipata dai comuni, comunque già da gran parte dei comuni della regione contestualmente, contestualmente si creerebbe quel comitato di controllo che è un elemento essenziale nelle società in house cioè la società in house non si caratterizza solo per la proprietà pubblica del capitale ma si caratterizza per il fatto che gli enti che posseggono e che possono anche destinatari del servizio offerto hanno un controllo appunto il controllo analogo quindi hanno un controllo di tipo amministrativo sulla società che è parallelo ma se vogliamo è più pregnante del controllo che ha il socio in quanto socio di maggioranza o socio di minoranza perché fino al codice civile tutti i soci della società hanno alcuni diritti ma il diritto principale diciamo, di un socio di una società eh, normale è, si, si esplicita diciamo, nell'assemblea o al limite nel diritto di chiedere l'assemblea, qui invece il discorso si fa più ampio e il controllo sarebbe a 365 giorni l'anno, sul modello un po' contarina addirittura si potrebbe pensare ad un ufficio interno alla società che avrebbe come eh, funzione proprio quella di eh, come posso dire, preparare le carte per il controllo, fare tutto quel controllo anche di gestione, quindi in termini di costi, livelli di servizio e via dicendo, da fornire ai comuni soci, ma non solo ai comuni soci, anche teoricamente ai comuni non soci, perché se, se partecipante al comitato di coordinamento e destinatario dei servizi, avrebbero attraverso questo controllo di tipo amministrativo il diritto di esercitare appunto, un pieno controllo. E questa è la filosofia, e se vogliamo, non è solo posso dire, un elemento, un escamotage giuridico, ma cambia proprio la filosofia di gestione, cioè eh, il controllo democratico dei cittadini, tramite gli enti, il controllo democratico dei cittadini, su alcuni servizi essenziali alla vita umana, quindi il servizio idrico, il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti e via dicendo. E, e questo controllo che i cittadini potrebbero fare tramite gli enti e che gli enti potrebbero fare direttamente sulla società, a prescindere da, da, dal peso anche delle stesse quote societarie, rende... Eh, concreto e tangibile il controllo dei cittadini, cioè mentre oggi teoricamente no, il controllo è sempre mediato e sempre in qualche modo limitato, eh, pensiamo che ne so, a un cittadino narnese, no? eh, Dopo sarebbe un controllo diretto. Sarebbe un controllo diretto, potrebbe essere fatto in qualsiasi momento, anzi, dovrebbe essere fatto in qualsiasi momento, dovrebbe prevedere una reportistica come succede per esempio nel modello Contarino, una reportistica sui livelli di servizio, sui costi e anche sui problemi che dovessero sorgere, una reportistica periodica dovrebbe prevedere la possibilità per l'ente, ma non solo per l'ente, per ciascuna figura interna all'ente, per esempio anche chi stessi consiglieri di minoranza, di fare un controllo diretto sulla società e questo indipendentemente ripeto, dal peso della quota societaria del proprio comune nella società stessa e questo potrebbe essere realizzato. Tranquillamente l'anno prossimo perché avrebbe costo zero per gli enti, richiederebbe quei passaggi che prevede il codice civile, quindi progetto di fusione, deposito il progetto di fusione, approvazione da parte delle, assemblee, delle tre assemblee dei soci, eh, 90 giorni che, che il, prevede il codice civile, ispi, redazione dell'atto di fusione, iscrizione, boom! Da un momento in poi nasce la società unica. Ecco, mm -hmm. dopodiché, dopodiché avviene invece un altro passaggio importante perché a parte eh, le tre società che abbiamo visto prima esistono altre società in Umbria, la Geseno, la SIA e la TSA che invece hanno al proprio interno anche delle quote private private, diciamo oltretutto eh. gravate anche da situazioni di profonda illegalità ecco, quindi soggette a interdittiva antimafia diciamo private <ride> molto private mettiamola eh, così eh. so. <ride> private di qualcosa è molto private e, e non solo la stessa per esempio Gesenu partecipa eh, nelle altre società nelle altre due società Gesenu sia e TSA Gessa. Trasimeno Servizi Ambientali queste tre società allora tanto per assediare Gesenu gestisce la parte del Perugino TSA nasce com nasceva come società che avrebbe dovuto gestire la parte di intorno diciamo, al lago del Trasimeno e la SIA la parte eh, relativa a eh, Marciano e via dicendo eh, Adesso sì, perché adesso diciamo, la gestione è affidata alla gesta SRL Project SRL è una società di scopo in un certo senso, no? Ok, quindi potrebbe essere poi oh, lo vediamo insomma, è l'ultimo boccone, tra virgolette, piccolino e si fa. Allora, la prima cosa è questa, eh, gli enti, quindi Comune di Perugia e tutti gli altri enti, che partecipano nelle tre società che abbiamo appena visto, conferiscono le proprie quote delle società GSN, TSA e SIA in, nella nuova ASMA, ne acquisiscono. Anche qui, quindi, anche qui si tratta in questo senso si di conferimento quindi aumento di capitale della nuova ASM e con, con riservato ai soci pubblici e conferimento delle quote anche qui a costo zero questi enti entrano anche nel comitato di coordinamento e indirizzo perché? perché è vero che ancora diciamo così, nelle loro zone non c'è il controllo analogo ma è solo un passaggio intermedio questo qui perché successivamente, e qui l'unico aspetto che ha un, prevede un investimento in termini finanziari, la nuova ASM più grande andrebbe a comprare le quote private di Geseno e, e delle altre società. Eh, ad un costo, chiaramente dovrebbe essere trattato di diligence di tutto quanto, quindi so, tra l'altro queste cose si fanno tramite relazioni giurate in tribunale e via ma al di là di questo, ad occhio e croce dovremmo stare tra 10 e 15 milioni di euro quindi tutto sommato una somma accettabile fatto questo il privato infatti che è subentrato a Cerroni ha pagato addirittura meno tra i 6 e gli 8 milioni se ovviamente non è un altro prezzo di chiari tanto siamo a, come la pensiamo se non è un prestanome perché nessuno ancora l'ha capito di allora <ride> la... La, il passaggio delle quote renderebbe a parte il caso Geseno parlando di SIA e di TSA renderebbe anche la SIA e anche la TSA a eh, maggioranza del capitale della nuova ASM cioè la nuova ASM sarebbe il socio di maggioranza e quindi ancorché non ancora soggettato al controllo analogo le due società di fatto potrebbero esprimere la maggioranza degli organi amministrativi altro motivo per cui è giusto, normale e legittimo far entrare gli enti che hanno conferito le proprie quote nel comune e coordinamento quindi già qui diciamo andremo eh, la terza e ultima fase a quel punto è la eh, fusione per incorporazione di Geseno, SIA TSA nella nuova ASM, a quel punto la società sarebbe unica a livello regionale, e gli enti tra l'altro già starebbero dentro, quindi non, non avrebbero da fare altro, e si creerebbe una multitudine a livello regionale, partecipando da tutti, di fatto quasi tutti o tutti i comuni dell'Umbria, svolgendo i servizi in tutti e quattro gli attuali, gli attuali adi. Eh, e quindi a quel punto avremmo un comitato di coordinamento costituito da tutti i comuni, una società che gestisce i servizi per tutti i comuni, immaginiamo nel tempo anche il risparmi in termini di costi, anche di costi amministrativi, eh, considerando, ribadisco, che la società in house è una mera società di scopo e diciamo, di servizio per gli enti e quindi diciamo così, dovrebbe gestire secondo criteri di economicità ma non per fare utili. I risultati sarebbe che una società sola gestirebbe servizi per tutti i 900.000 cittadini circa, quindi per tutti i cittadini umbri. Eh, nascerebbe una società di 1.406, in realtà oltre 1.500, considerando anche la Sogepu, quindi oltre 1.500, eh, diciamo sarebbe 1.539 addetti. Eh, attualmente ci sono 27 più 3 30 amministratori delle società che ci siamo appena detti, ne rimarrebbero. 3, 4, 5, diciamo uno per altri, chiamano così, uno per, per il comune, tanto comunque sarebbe, sarebbero amministratori, ma il vero controllo sarebbe da parte del comune indirizzo del coordinamento, quindi sarebbero dei, dei meri esecutori. Quindi capite da, da 30 amministratori a 3. Un patrimonio netto, una società con un patrimonio netto di almeno 90 milioni di euro, con almeno 400 milioni di attivo. Eh, avrebbe un fatturato di oltre lì anche lì non, è, non, non, non era considerata la, la sogevu eh, siamo saliti quindi un fatturato ad oggi di circa 290 milioni di euro nascerebbe una società sana dal punto di vista finanziario perché il rapporto tra debiti finanziari e patrimonio sarebbe assolutamente accettabile anche considerando i costi di acquisto di Geseno quindi eh, Almeno, circa almeno 12 milioni di reddito industriale e circa eh, un 4, 4, 5 milioni poi lì dipende anche dalla razionalizzazione che si, si potrebbe diciamo, pensare, comunque dai 3 ai 5 milioni di utile netto anno quindi nascerebbe un player forte, sano a controllo totalmente democratico daremmo anche un senso alla regione perché se no eh, il senso è che piano piano eh, si parla di macro regioni, tutte queste cosine, invece ribadiremmo un controllo democratico su ripeto, aspetti essenziali per la vita umana, servizio idrico, gestione dei rifiuti, eccetera. Non nell'ottica come sono state gestite operazioni di questo tipo di pubblica mobilità, eh, quindi con, lasciamo aperto diciamo, tutto il discorso, ma... Considerando il Comitato di indirizzo e coordinamento il controllo democratico di ogni cittadino umbro sarebbe pregnante eh, 365 giorni l'anno e questo probabilmente consentirebbe anche di evitare errori magari di gestione e consentirebbe di assicurare nel corso del tempo anche dei livelli di servizio eh, fatto pari in tutto il territorio regionale, proprio perché ciascuno dei comuni avrebbe il diritto di alzare il dito e dire ma perché gli fa una cosa e qui no e quindi nel tempo si tenerebbe tutto quindi questo è un progetto questo è il progetto ah, diciamo la questione eh, questo è l'obiettivo che noi intendiamo raggiungere le modalità e il percorso Diciamo questa è la nostra eh, proposta aperta a qualsiasi tipo di modifica e a qualsiasi tipo di eh, ragionamento questo, è questo che vedete è l'obiettivo che intendiamo raggiungere cioè a scadenza di tutti quelli che sono attualmente gli affidamenti in essere arrivare ad una multi utility pubblica al 100% soggetta al controllo analogo e che possa direttamente gestire quelli che sono i servizi essenziali, quindi il ragionamento non può, non è un ragionamento statalista, non è un ragionamento eh, liberista, è un ragionamento eh, reale e concreto in quelle che sono le prospettive attuali, cioè noi dobbiamo in qualche maniera riuscire a garantire che i cittadini umbri eh, riescano a, a, ad avere un un controllo diretto su questi servizi essenziali e su questi beni comuni, come facciamo? Cioè, il problema qual è? Proprio il ragionamento che faceva Matteo, eh, legato anche al discorso macro regionale, ora noi vediamo che il Partito Democratico va dritto, va dritto e va avanti come un treno sul, eh, su quello che è il ragionamento legato al, alla macro regione eh, Umbria, Toscana e Marche c'è chi propone eh, l'ingresso del sud dell'Umbria con il Lazio eh, noi in questo momento non ci poniamo sul, sul non, nemmeno ci entriamo dentro il discorso macro regionale Noi crediamo che in questo momento a prescindere da quello che possa essere le decisioni poi future e futuribili, quello che vada garantito è il controllo dei cittadini umbri sul, sui, sui servizi e quindi consideriamo la regione Umbria come, l'attuale territorio della regione Umbria, come un territorio, un ambito territoriale ottimale in cui poter esercitare questo, diciamo, questo diretto controllo. Poi le formule verso una ripubblicizzazione di questi, in particolar modo dell'acqua, è tutto in divenire, è tutto da, da, da, da, da formulare però questa è l'unica strada che in questo momento ci possiamo permettere di poter, di poter percorrere e che eh, in questo momento ci sentiamo da, eh, di, di portare avanti, ovviamente con il primo passo, che è quello di fermare eh, una scellerata privatizzazione, uno scellerato ingresso che comunque compiutamente nei fatti eh, impedirebbe qualsiasi tipo di eh, prospettiva futura nell'immaginare che questo processo possa essere in qualche maniera invertito, non ci sarebbe comunque modo di poter, di poter invertire questo processo, una volta che eh, il privato entra dentro, l'abbiamo visto con la sì, lo vediamo adesso con la sì in questo momento, cioè, immaginare di poter togliere dalla compagine sociale poi il socio privato o di ripubblicizzare direttamente il servizio idrico è praticamente impossibile, quindi è necessario che... Tramite questa, questo percorso in maniera concreta si persegue questo obiettivo. Eh, noi immaginiamo che l'ASM possa eh, svilupparsi su quattro assi, quello del, diciamo del, dell'acqua pubblica, quello dei, della gestione dell'acqua, quello del... Eh, <ride> della gestione dei rifiuti legato anche a un'ottica diversa che è direttamente eh, sviluppata sul, su quello che è poi la filiera delle materie prime e seconde la gestione e, e la proprietà delle reti e delle infrastrutture pubbliche e quindi garantire che queste non possano essere messe in discussione e poi immaginare che integrato con tutto questo eh, si possa ragionare anche su un, un noi abbiamo avuto l'esperienza dell'ISRIM, ISRIM che nei fatti è stato eh, sappiamo tutti qual è stata la storia, i lavoratori tutti quanti a casa, se qualcuno non, non se lo ricorda, eh, ma è stato un istituto di ricerca tutti quanti, in realtà 3 4 sono stati riassorbiti e gli altri 27 stanno a casa. Eh, in quest'ottica l'immaginare un, un istituto di ricerca pubblica, eh, pubblico che possa realmente eh, essere un volano e eh, uno strumento per lo sviluppo economico. Ecco qui il ragionamento proprio per come intendiamo eh, la gestione e il, eh, la, raccolta dei, eh, la raccolta e la gestione dei rifiuti, ragionarla in un, una visione integrata in realtà all'interno proprio dell'economia circolare. Cioè non immaginare soltanto che eh, il ruolo possa limitarsi a quello che è la, il, il trasporto e la raccolta ma che le materie prime e seconde che attualmente cioè uno, quando uno parla con la dirigenza magari anche di ASM con tutte le conflittualità che uno può avere eh, spesso eh, uno dei problemi che viene, viene posto sul tavolo è quello dei consorzi, del rapporto con i consorzi. allora perché non immaginiamo di riuscire a bypassare questo rapporto e di far diventare queste materie prima e seconda una ricchezza per il nostro territorio. È, po è, è possibile in di Sì, sì, Beh, la, la carta per esempio eh, è possibile se ovviamente poi determinati soggetti non sono finanziatori ad esempio del sindaco. Eh, qui salto, è la realtà perché poi ci sono, eh, per esempio per la carta, per la carta eh, anni fa era stato proposto un lavoro di di diretto. Eh, di, eh, di diretta collaborazione con le cartiere di Drei e di poter lavorare direttamente la carta all'interno di questo circuito, cosa che nei fatti è stata poi direttamente bloccata, mi chiedo perché? Perché bisogna prendere i contratti e chiedere i contratti a Terniena, cioè oggi Aria, i contratti che hanno con la Toscana per capire perché? No, cioè, penso che questo lo faremo nei prossimi giorni ci sarei degli aggiornamenti ma ci torneremo in seguito tra l'altro eh. faccio, faccio l'esempio, c'è la vetreria copriera Piecarese che è socia della SIA e che è, credo che sia interessata a riutilizzare il vetro recuperato quindi ci sono dei diciamo, player anche interessanti in Umbria che potrebbero far passare il discorso di concerto assolutamente si continua a parlare di eh, impianti di produzione CSS, si continua a parlare di recupero diciamo, termico e quindi di ingeneritori. L'unica strada che noi riteniamo percorribile è quella della creazione di una fabbrica di materiali. Siamo ancora nell'ambito di quello che è il percorso che deve essere fatto per il nuovo impianto di selezione sì eh, o no CSS noi crediamo che invece vada fatta questa scelta vada creata un, un, un impianto che, che sia sviluppato sul massimo recupero di materia eh, vada, eh, vada quindi eh, percorsa questa strada che poi possa essere direttamente collegata con lo sviluppo di una vera e propria piattaforma industriale eh, di, eh, legata alla filiera delle materie prime e seconde eh, immaginare che quindi sul nostro territorio e in particolar modo mi riferisco al polo chimico ci sia uno sviluppo che sia legato a... a, a questa è una cosa che abbiamo diciamo, eh, portato avanti in tutti gli atti che sono stati discussi. Eh, adesso si parla dell'area di crisi complessa, i fatti, i fatti concreti ci fanno rendere conto che eh, questa sarà soltanto una chimera eh, ma eh, nei fatti, eh, all'interno di quella che era la progettualità, la visione per il territorio, il polo chimico non può prescindere, da, da, da, da, non, pi, piuttosto che diventare l'ennesima area industriale dismessa in questo territorio, l'unica strada da percorrere è quella della, della biochimica e quella del, del, del, della filiera del, del, diciamo del, di diventare un vero e proprio polo dei materiali. Questo è un, un semplice esempio. Dal, per esempio, la lavorazione della plastica. Eh, immaginiamo di poter realmente verticalizzare i prodotti, poter realmente incentivare gli investimenti eh, da parte di aziende che vengono nel nostro territorio. Ieri, per esempio, c'è stato un, un comunicato stampa, non mi ricordo di quale associazione datoriale, si parlava tuteliamo le nostre aziende. Sì, è importante tutelare le aziende che sono nel territorio, ma non possono esistere, diciamo ostacoli nel, in soggetti che invece vengono a creare eh, lavoro nel nostro territorio, proprio su questo lavorare e quindi immaginare un futuro legato a alla una vera, alla vera e propria zero waste industry. E, um, un istituto quindi pubblico di ricerca per l'economia circolare e la bioeconomia che eh, vada direttamente a eh, collegarsi con, con questo tipo di di sviluppo e che quindi vada a, fare, a svolgere sostanzialmente quello che è il ruolo di centro di ricerca rifiuti zero, immaginare in che maniera noi possiamo sia lavorare per la riduzione alla, alla fonte dei rifiuti ma che eh, lavorare sul, sul come eh, poter riutilizzare e come poter eh, sviluppare una fili la filiera corta del riciclo. Eh, verso la ripubblicizzazione dell'acqua, la gestione pubblica del servizio di Montegrado, l'abbiamo detto all'inizio, questa eh, si inserirebbe quindi in una regolarizzazione di, eh, di una situazione che nei fatti regolare non è eh, e che quindi andrebbe a eh, permettere ad ASMA di mantenere eh, il, eh, il settore idrico e quindi anche i 60 lavoratori, eh, poi c'è chi dice un numero, c'è chi ne dice un'altra, anche qui bisognerà approfondire però 60 lavoratori che riguardano il settore idrico e ragionare anche, ecco, pochi, pochi giorni fa c'è stata la commissione in cui erano presenti diciamo, i vertici dell'asma, si parlava del, della gara che deve essere fatta per la pubblica illuminazione deve essere fatta su mia sollecitazione semplicemente è stato detto deve essere fatta la gara, io ho detto Deve essere fatta la gara in base a quale criterio? Se ASMA è una, diventa una società in house, può gestire direttamente l'illuminazione? La, la risposta è stata, ma cioè, lo dice il decreto, io ho fatto, ma quale decreto? Dice, è scritto all'interno della sentenza della votiva Lux. Io quella sentenza l'ho letta e, e quella sentenza parla chiaramente di quella che era la ricognizione del... Del, della VCP, quella del 2011 che vi ho detto all'inizio in cui gli dicono alt voi non potete gestire se non siete una società in house allora io gli dico ma lei l'ha letta la sentenza? un sorrisetto e nessuna risposta purtroppo credo che eh, anche qui c'è una vicenda che credo che connota perfettamente la situazione del eh, si praticamente si fa un, una sorta di manifestazione di interesse perché con, eh, vengono due project financing sul, eh, vengono presentati, da una parte viene presentato quello di ASM dall'altra viene presentato questo project financing da parte di una società costituita da, eh, da una società, andiamo a fare la misura all'interno di questa società c'è eh, un ex sindaco di un comune diciamo qui vicino che poi ha subito lasciato le quote e ne ha in specie l'ex sindaco di NAC non mi nascondo eh, è l'ex segretario del partito democratico sempre di, quel, eh, di quell'area e eh, oggettivamente queste sono cose che fanno riflettere fanno riflettere perché non, non, è stata fatta una manifestazione di interesse per un project financing per l'illuminazione pubblica sì, una cosa abbastanza strusa, però questo è. No. Ecco, quindi arrivati di fronte a questo tipo di situazione si ripercuote sempre con lo stesso modello. Perché noi non possiamo affidare eh, direttamente eh, tramite un affidamento di house providing anche la pubblica illuminazione che altrimenti viene gestita? Ecco qui arriviamo, arriviamo al dunque. Queste sono le nostre azioni che umilmente vogliamo tentare di poter perseguire all'interno del Consiglio Comunale quelle che intendiamo fare immediatamente subito vogliamo fare una proposta di delibera che cos'è la proposta di delibera? Avete sempre sentito parlare di atti di indirizzo eh, di mozioni, gli atti di indirizzo impegnano la Giunta a fare qualcosa il problema è che di 200-300 atti che abbiamo approvato in questi due anni e mezzo non è stato attuato nemmeno uno perché più. più o meno, ecco, qui Federica lo sa: Stai al Parlamento ci stanno gli ordini del giorno, ci stanno le mozioni che hanno sicuramente un vincolo maggiore, ma che bene o male hanno, fanno sempre la stessa fine, perché il governo poi fa quello che gli pare. Pezzetto, sì. Ecco, Dipende. quello che è invece la proposta di delibera è paragonabile a quello che è invece la legge parlamentare, quindi il disegno di legge parlamentare, è una pro... in base alle competenze del Consiglio intendiamo agire direttamente quindi per modificare lo statuto dell'ASM andando quindi a configurare l'ASM come società soggetta a quel controllo analogo amministrativo ai propri uffici e quindi farla diventare un, una società in, in house lavorando quindi sull'inalienabilità delle quote al privato perché questa è una caratteristica fondamentale, non si può immaginare una società in house che all'interno del suo eh, statuto non abbia eh, specificamente scritto che le quote societarie possono essere vendute soltanto agli enti o ovviamente ad altre aziende in house e l'oggetto quindi lavorare anche nell'oggetto societario su quelle che sono le linee di sviluppo che abbiamo poco fa elencato eh, strutturare ovviamente il, eh, la struttura societaria in, direttamente configurandola eh, per, mettere, per metterla a disposizione di un controllo analogo e la tutela delle minoranze, ecco in questa situazione si dice per esempio in quella che è la nostra proposta, che ripeto, è la nostra proposta ma è, è aperta di, a qualsiasi tipo di, eh, di discussione nel raggiungimento dell'obiettivo eh, che, che interesse dovrebbe avere, ritorniamo sempre un po' a quella che è la retorica campanilista un, un Berugino a, eh, diciamo, ad entrare all'interno di una situazione di questo genere ecco, anche in questo caso quello la, la, la, la SICE l'ha dimostrato eh, così come nel, diciamo, un privato con il 25% può in realtà determinare eh, la, completamente la, la, la società eh, l'attività della società e come vengono spesi i soldi, in questo caso possono essere inseriti dei criteri che vadano a tutela delle minoranze e quindi anche dei comuni più piccoli e dei territori, eh, dei territori magari che ovviamente non, per, non va, per non poter essere fagocitati dai comuni più grandi, quindi ad esempio da Terni e Perugia. Il secondo punto della nostra proposta di delibera che inizierevo a consigliare è ovviamente l'adozione di un regolamento eh, sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo. Questo è, un, un, è il regolamento attraverso cui viene codificata, tra virgolette, viene eh, normata eh, l'esercizio le, le, del, del controllo analogo da parte degli enti. Quindi, la nostra proposta, ad esempio, è la, la, la costituzione di un comitato di coordinamento degli enti soci e che permetta, quindi, eh, ad esempio, la, noi abbiamo parlato più volte del modello Contarina, Contarina il modello nell'ambito societario. Eh, Contarina esercita. Il proprio, cioè gli enti esercitano il controllo analogo su Contarina tramite quel soggetto che da noi sarebbe assimilabile al lati quindi al bacino di consorzio ecco perché noi immaginiamo che in un futuro possa essere proprio lauri a esercitare direttamente il controllo analogo sul, sul territorio e quindi costituire nei fatti quello che è un, lo strumento con cui, eh, con cui effettuare il controllo analogo amministrativo eh, quindi questo è eh, insomma, la, la, quello che vogliamo fare presentare quindi questa, questa proposta di delibera eh, ovviamente eh, aperti a qualsiasi tipo di eh, eh, questo è un primo passo il percorso futuro poi sarà sicuramente discutibile e, e, e diciamo aggiornabile a qualsiasi tipo di, di proposta che possa migliorarlo Federica, Federica. Beh, io ehm, dal locale passerei un po' a quello che è l'ambito nazionale cioè cosa ehm, intanto grazie per avermi invitato perché questa è l'occasione per poter infatti, spiegare che cosa sta succedendo da un po' di anni su quelli che sono tutti i nostri, tutti i nostri territori l'italia è un paese dove hanno fatto molta sperimentazione sul tipo di società da utilizzare sperimentazione anche di inquinamento sperimentazione di varie, di varie cose e si sono divertiti a vedere quali erano i territori che maggiormente diciamo, alzavano la testa ehm, dagli anni 90 abbiamo quella che è un po l'attacco ai nostri gioielli di famiglia ehm, negli anni 90 inizia una politica di privatizzazione delle società municipalizzate un tempo, trasporto pubblico locale, eh, raccolta rifiuti e acqua erano gestiti direttamente dai nostri comuni, quindi con vari consorzi oppure direttamente dalle grandi città. Erano società che rispondevano entravano direttamente nel, eh, nel bilancio del comune. In questo momento ci ritroviamo con tutta una serie di società per azioni che gestiscono i nostri servizi pubblici locali e che sono per noi dei servizi essenziali. L'acqua in primis è un servizio um, assolutamente essenziale per la nostra vita. Sappiamo che siamo fatti al 70% di acqua, chiunque metta mano alla gestione del servizio idrico, in sostanza mette mano nelle nostre tasche. Ma sicuramente ci mette mano e sicuramente fa profitto, perché noi non possiamo fare a meno dell'acqua. Ci dobbiamo lavare, dobbiamo bere, la dobbiamo utilizzare tutti i giorni. In questo momento se non paghiamo una bolletta ci viene addirittura staccata, questo grazie anche alle politiche governative che non eh, promuovono invece l'adozione dei 50 litri giornalieri per persona. Eh, privatizzazione anni 90, cosa abbiamo visto sui territori? La trasformazione delle municipalizzate in società per azioni e successivamente la creazione di multi mm, Nel 2011 subito dopo il referendum eh, che abbiamo vinto con 27 milioni di sì, questo è sempre bene ricordarlo, la Deutsche Bank presenta un documento al nostro Ministero dell'Economia e Finanze, in quel documento si diceva che i servizi pubblici locali, quindi eh, ci sono anche altri oltre ad acqua, eh, trasporto e rifiuti, però già questi tre sono di grande esempio per, ai nostri occhi perché li vediamo tutti i giorni. Bene, diceva che i servizi pubblici locali in sostanza valgono un asset finanziario di 150 miliardi di euro sono tutti gestiti in regime di monopolio che cosa significa che se anche io metto a gara un servizio sostanzialmente io usufruirò sempre di un gestore per tipo di servizio cioè io apro quel rubinetto io metto la mia spazzatura in quel cassonetto e sarà quella società a portarla via, non un'altra, non la posso scegliere, il pullman che mi porta da sotto casa, a scuola o al lavoro, sarà sempre di quella società, io non ho scelta, non esiste il mercato sui servizi pubblici locali, perché stiamo parlando di monopoli, l'acqua in primis è un monopolio naturale, quindi noi siamo stati infilati in una politica di mercato senza che il mercato in realtà possa veramente esistere ma è solo un'idea un'idea che ti dice sì mettiamo tutto a mercato perché perché sicuramente troveremo delle aziende più efficienti che danno un servizio migliore però non ti dicono che in realtà l'unico scopo che hanno queste società è quello di fare l'utile quando si richiama um, l'investitore privato sì, sì, lo chiamano l'investitore, l'imprenditore, ma effettivamente è il prenditore. Io sono lì, non vado ad investire su un servizio se non mi dà un utile garantito. Io che ci vengo a fare a portare i miei soldi? Mica sono un ente caritatevole. Sono lì perché devo mettere i miei soldini in un territorio, quel territorio mi garantisce un tot di utile e la finanza è contenta. Quindi in Italia ad un certo punto c'è stato l'accaparramento dei territori. Noi sentiamo parlare di una serie di società, i player, di cui parlavi anche tu, sono pochi. A livello nazionale ci sono pochi player che man mano si stanno accaparrando sempre più territori. Lo fanno eh, attraverso le leggi e attraverso le fusioni aziendali, che sono permesse per legge in sostanza, sono anche ehm, incentivate. Noi abbiamo cinque grandi, eh, in realtà sono quattro per adesso, quattro grandi player nazionali che sono la CEA, che vi è più vicina, la IREN, che opera nel nord-ovest, ERA, che opera eh, a nord-est e A2A, che in questo momento è sul centro-nord. Il sud risulta quasi abbandonato, eh, pensavamo, come Movimenti per l'Acqua, che in realtà sarebbe stato abbandonato alle mafie, ma a quanto pare eh, il mercato si sta adoperando per creare eh, tramite ACEA probabilmente diciamo, il quinto polo del centro-sud, ehm, quindi il quarto allargato anche alla, alla Puglia. Eh, perché parlare di questi quattro nomi? Perché effettivamente loro attraverso ehm, la multi-utility si stanno accaparrando quelli che sono i nostri gioielli di famiglia. Quando Deutsche Bank ti dice 150 miliardi di euro assicurati, beh, loro già stavano lavorando per accaparrarsi questi, eh, questi soldi, per accaparrarsi questi utili, e la finanza speculativa sta godendo eh, come un riccio. Mettiamola proprio eh, spiccia a spiccia. Eh, infatti, non si possono fare dichiarazioni, eh, c'è questa piccola nota di colore a CEA e al 51% del Comune di Roma non si possono fare dichiarazioni altrimenti ti eh, puoi eh, diciamo, far calare o alzare le azioni indebitamente a seconda di ciò che dici perché il mercato di tendenza si può spaventare. Ora, identificare il mercato come qualcosa che respira, si spaventa, eh, la matura si sveglia, si lava e, fa, e va a lavorare non lo trovo assolutamente utile, non lo trovo assolutamente normale, quindi ci stanno insegnando qualche cosa che in realtà non esiste. Ficchiamocelo in testa, il mercato su certe cose non c'è, se io produco tavolini, beh sì, questo è mercato perché io faccio tavolini, tu fai tavolini, magari li faccio in un determinato modo, tu in un altro e abbiamo settori di mercato che ci spartiamo, ma normalmente perché le persone scelgono un qualche cosa, mentre io ripeto non posso scegliere a chi affidare i miei rifiuti, quale pullman prendere e quale acqua bere. A me ancora non mi prendo le bottiglie d'acqua, ma quelle là lasciamo le perdere perché non sono neanche controllate. Um, andiamo avanti. Voglio nominare le bottiglie d'acqua perché se sennò... no. eh, so. <ride> eh lo so, poi arriveremo, arriveremo più o meno anche a quello. Um, perché bisogna fare molta attenzione a quello che è diciamo, l'evoluzione del settore finanziario e dove stanno cercando di mettere le mani. Ora la crisi economica che c'è stata eh, negli anni 2000, l'abbiamo un po' vista tutti um, a partire dagli Stati Uniti eccetera ha creato uh, quella che è um, la voglia di mettersi a investire <coughs> sui territori per i servizi pubblici locali perché questi erano effettivamente uh, guadagni garantiti um, tu la bolletta la devi pagare la spazzatura la devi buttare il pulmono lo devi prendere questo è e quindi um, provo a raccontarvi un paio di eh, di piccole cose che abbiamo visto eh, in Italia allora si parla di mettere a gara i servizi in Toscana che è stato definito dall'ex assessore all'ambiente della, della regione Toscana il banco di prova di tutta una serie di cose, il banco di prova dell'acqua il banco di prova dei rifiuti effettivamente a un certo punto vanno a fare un, diciamo come funziona la gara, eh, la gara di Sei Toscana che era tutto lato sud quindi Crosseto, Siena e Arezzo è stato fatto costruendolo addosso alla Sei Toscana che è una società per azioni che possiede un inceneritore una delle caratteristiche per poter vincere l'appalto in questi territori era quello di avere già un inceneritore attivo grazie, ce l'ha solo quella società altre non possono nemmeno partecipare un altro tipo di gara che abbiamo visto quest'anno è eh, quello sulla provincia di Viterbo. La Talete, società per azioni, ehm, appartiene a una quarantina di comuni della provincia di Viterbo. Ad un certo punto hanno sentito la necessità di mettere a gara un 49% delle loro azioni. Cosa hanno scritto? Come prima caratteristica della società che doveva entrare in Talete SPA, ci piacerebbe tanto che l'imprenditore che viene no, da noi fosse partecipato al 51% da un comune. Io non vado neanche a leggere la seconda riga perché quando leggo la prima riga dico, ah, è Acea. L'unica che si è presentata è Acea. Mi piace, mi piace, mi um, cioè, quelle che sono le regole sostanzialmente vengono un po' ad essere utilizzate per quella che è l'idea economica che abbiamo in questo momento. Noi vorremmo gestire il servizio idrico, gestire l'acqua con soggetto di diritto pubblico e non con soggetto di diritto privato, ci piacerebbe molto. È quello che è successo a Napoli, hanno avuto eh, a Napoli la, la possibilità di farlo, perché la loro società era al 100% capitale del comune di Napoli e basta. E quella società insiste su Napoli. Quindi sono andati, la faccio spiccia, sono andati da un notaio, hanno detto notaio cambiamo la ragione sociale, la società per azioni arriviamo ad essere società, eh, azienda speciale di diritto pubblico. In quel momento eh, cade completamente l'idea della società per azioni che deve fare utili per statuto e arriva quest'idea della gestione in proprio, cioè della gestione eh, completamente pubblica. La cosa che si sono inventati è stata di creare anche il Consiglio Civico. L'8 di marzo del 2016, se non vado errando, se mi sembra sia quest'anno o l'anno scorso, eh, hanno deliberato in Consiglio a Napoli la possibilità di inserire all'interno del Consiglio di amministrazione della nuova società di gestione dell'acqua, quello che si chiama il consiglio civico, cioè persone che sono portatrici di interessi dal punto di vista del cittadino, ne fanno parte i comitati, ne fanno parte tutte le persone che hanno un interesse a partecipare attivamente alla gestione del servizio idrico su Napoli e ha funzionato, ha funzionato nel senso che ha dato una mano al consiglio di amministrazione sia per controllarlo sia per aiutarlo proprio per portare quelle che erano le stanze territoriali, perché spesso e volentieri chi sta in alto non riesce a vedere ciò che c'è per terra, cioè chi sta al nono piano non vede, non cammina sullo stesso terreno dove camminiamo magari noi, e allora se si riesce ad entrare anche con un sistema semplice come quello del Comitato Civico, del Consiglio Civico, allora apportiamo anche questo tipo di partecipazione, la nostra idea era quella di fare appunto aziende speciali di diritto pubblico e farle partecipare dai territori, ognuno come si sente di farlo, nel senso che noi, eh, l'Italia, sì, siamo un insieme di tanti popoli e ognuno di noi è abituato in maniera differente a partecipare o a protestare. Anche questo. Quindi ogni territorio dovrà trovare il suo sistema di partecipazione nelle società eh, che gestiscono i servizi per noi essenziali. Ora torniamo un po' a quella che è la, ehm, la gestione economica, e finanziaria del nostro Paese, dei grandi multiutility. Ehm, gestiscono rifiuti, e acqua, tramite gli introiti dell'acqua, fanno magari gli impianti per i rifiuti e vanno avanti in questo modo. Um, questo tipo di uh, struttura, accaparramento dei territori o fusioni aziendali, l'accaparramento lo fanno o vincendo una gara oppure fondendosi con la società che già sta in quella, in quella città. Quindi questi sono i due, i due sistemi più semplici. Beh, in questo momento noi ci ritroviamo scritti nero su bianco per legge. Nel 2014 arriva un decreto che si chiama Sblocca Italia, che non sblocca nulla, ma permette di incenerire ulteriormente in tutto il territorio nazionale di portare rifiuti dove cavolo ci pare, e poi permette di avere un solo gestore per atto, ambito territoriale ottimale, che non deve essere più piccolo di una provincia. Quindi mi stai obbligando per provincia o meglio per regione perché loro cercano di fare hanno, hanno definito quella che è eh, il banco di prova toscano hanno fatto copia e incolla sull'Italia e quindi avere un ambito territoriale toscano con dei piccoli so, sottoambiti per non scontentare nessuno e avere un controllo ehm, sul territorio dal nono piano piuttosto che dal, che dal piano di, di pavimento questo perché L'autorità idrica toscana è costituita in questo modo, ci sono 287 comuni in tutta la regione toscana, chi decide per tutti sono 53 comuni e poi c'è un piccolo consiglio superiore di 12 comuni. Quindi l'allontanamento della democrazia dal basso verso un ristretto numero di persone. Le multi utility in questo momento, i quattro player di cui vi parlavo prima, rappresentano um, l'accaparramento, la gestione in poche mani del potere economico finanziario, non è tutto molto, no. questa è la situazione che si sta prospettando e non solo, eh, appunto lo sblocca Italia ti permette di avere un gestore unico e poi soprattutto diceva una cosa, se l'azienda che sta in quella provincia ha voglia di gestire anche i rifiuti, Farlo senza chiedere il permesso al lato, cioè alla conferenza dei sindaci. Se lo voglio farlo, lo faccio, non devi manco chiedermi il permesso, devi neanche avere il parere, Poi, puoi andare, fammi. Questo era. E quindi noi abbiamo questa situazione: cioè, prima è stata fatta la sperimentazione sui territori della creazione della multi utility, dopodiché la metto nero su bianco su una legge. Um, dove andiamo a finire? La partecipazione l'abbiamo detta, quindi troviamo sistemi per poter partecipare, per poter controllare i nostri amministratori locali. Vi faccio un esempio. Frosinone e Provincia sono in una situazione tutta particolare, nel senso che quando vai alla conferenza dei sindaci, questi iniziano una tiritera di 4-5 ore, sono degli oratori meravigliosi. Ti fai due scatole che la vita basta e capisci che stai perdendo tempo. E quindi il territorio in questo momento, di mettere nelle mani dei loro sindaci la gestione del servizio idrico, non è che ne hanno tanta voglia. I ragazzi del 5 Stelle locale si sono inventati un sistema ehm, che continueranno a valutare sempre col territorio i comitati per l'acqua, che è l'azionariato la, ehm, popolare, ma non che chi vuole entra nell'azienda di gestione del servizio idrico, ma tutti gli utenti entrano per diritto, punto e basta. Cioè io ho il mio contatore con l'azienda di Frosinone e io sono automaticamente azionista dell'azienda di Frosinone. Questo per, per toglierla dalle mani dei sindaci, cioè si stanno inventando un sistema di questo tipo per riuscire a non, ehm, a non dare ancora a queste persone che fanno milina per 4-5 ore senza arrivare mai al dunque. Perché Frasinone e provincia ha un grossissimo problema con Acea da oltre dieci anni, un contenzioso da 70 milioni di euro, perché Acea è arrivata sul loro territorio, ha promesso investimenti ma in realtà ha solo preso bollette, non ha fatto le fognature, non ha fatto le depurazioni, non ha neanche messo i contatori. Allora quando si dice che l'imprenditore in realtà non investe ma prende e basta, effettivamente è così. Cioè, dopo oltre 10 anni di gestione privata o privatistica si è, potuto, si è potuto vedere questo IREN per fare un esempio um, nell'ultimo anno del 2015 ha ridotto gli investimenti sulle reti idriche del 19% eppure ha preso nuovi territori quando prendi nuovi territori dovresti mettere in conto tutta una serie di nuovi investimenti perché le nostre tubature sono degli anni 30 non è che sono di ieri quindi quando negli anni 90 si è iniziata a fare la privatizzazione delle nostre municipalizzate, queste società, non ha fatto altro che diventare carrozzoni per poter assumere direttamente, in linea diretta, una serie di persone. E poi gli investimenti non li hanno fatti. Infatti ci ritroviamo con alcuni lavori, vi faccio un esempio ehm, che abbiamo visto con i nostri occhi, ad un certo punto a Roma scoppia una tubatura, scoppia perché c'è del terreno, non, non si capisce bene, a un certo punto scoppia, però quella tubatura là, 600 e passa metri di tubo, doveva già essere cambiato oltre dieci anni fa, in questi dieci anni invece di cambiarlo gli hanno fatto 20 rattoppi, perché ogni tanto si rompeva gli faccio un rattoppo, a casa mia se tu hai messo in preventivo quel, quel, um, quell'intervento dieci anni fa vuol dire che ce l'hai già messo in bolletta, e ogni volta che si rompe il tubo e non me lo cambia e gli parra toppo mi stai ricaricando in bolletta lo stesso tubo quindi anche da parte dei territori ci sarebbe da fare questo piccolo ragionamento cioè un controllo <coughs> per vedere effettivamente che cosa ci hanno messo in bolletta che le nostre tariffe non sono poi così alte a parte una serie di territori che sono stati privatizzati prima come sperimentazione tipo Latina e Arezzo e gli hanno aumentato le bollette di tre volte però a livello nazionale sappiate che la grande utilità, esatto, sì. i cartelli, stanno dicendo che le nostre bollette sono troppo basse perché non riescono a fare gli investimenti. Ma detto scusa un attimo, tu ogni anno dai utili ai soci e non riesci a fare gli investimenti. Un esempio se, Vi faccio solo l'esempio di Acea che è più semplice perché ha eh, il 51% del Comune di Roma, l'altro 49% è suddiviso tra una parte, il 19% sono le azioni fluttuanti, cioè quelle che io magari oggi compro e domani vendo, e poi ci sono dentro Suez, Altagirone e eh, la, no la Northern Bank, una roba di questo tipo, una roba norvegese. Beh loro ogni anno prendono gli utili, li prendono sia dall'acqua che dall'elettrico, ma soprattutto dall'acqua. Quindi che vuol dire? Tu non hai i soldi per fare gli investimenti, però alla fine gli utili li dai, i cedolini li stacchi ogni anno poi, quindi quei lì là perché non rientrano direttamente negli investimenti e non mi fai i lavori che non mi promesso di fare, cioè questo è il tipo di, um, di ragionamento che fa l'investitore, io entro là dentro solo se riesco a prendere qualcosa, Veolia che è una delle multinazionali francesi è entrata in Calabria tempo fa, ad un certo punto si è resa conto che proprio non c'era ce non usciva a uscirne fuori perché gli investimenti lì erano davvero da fare i tubi a casa non ti arrivano l'acqua è marrone la depurazione non c'è le fognature tanto meno infatti siamo in infrazione europea anche per queste cose qua e cosa ha fatto esce io esco, dalla, esco dal, dalla calabria perché non riesco a fare nulla eh, non riesco a fare nulla cosa non riesco a prendere nulla questo è questo è tu non riesci a prendere nulla quindi anche il Garantire il controllo è fondamentale. L'ultima cosa che vi dico è controllate le fonti d'acqua. Come? Perché subito qualcuno ti dice... Sì, lo so, ma noi ci stiamo lavorando. Perché il controllo ce l'ha il Comune di Roma, perché col 51% è prevalente nel CdA, eccetera. È prevalente nel CdA quando la nomina? No, no, ma infatti ha ragione. Io questo lo so, però glielo devo fare l'esempio. Ma glielo devo fare Ma infatti... Perché si è arrivati a questo. Il nostro caro sindaco, l'altro giorno con i sindacati ha detto una cosa molto interessante che è stata quella di dire eh, noi pre, pre, parte il fatto che ha detto che priorizzeranno le quote di minoranza ma lasceranno i soldi all'interno dell'azienda questo mi lascia soltanto intendere il fatto che, che utilizzeranno questi soldi semplicemente per colmare 18 milioni di euro di buco pare 18 perché noi non ce lo fanno sapere come consiglieri comunali di debito nei confronti di ASMA quindi semplicemente saranno partiti del giro ma quello che, di, che quello che ha detto è stato fra tutte le multiutility, ha parlato di A2A parlavo parlato di, di altre multiutili ha detto sicuramente eh, Acea non ci interessa perché in questo momento eh, andrà eh, perché adesso non lo è perché ancora c'è Irace, ancora c'è il consiglio d'Amministrazione di aprile sì, che, è, colui, che è stato nominato dal, dalla parte renziana e eh, quello che è stato detto non ci interessa perché la situazione diciamo, di governance è sicuramente instabile Ora mi chiedo, proprio sulle gare fatte eh, su misura, come si può escludere qualcuno a priori eh, da una gara qualora volesse partecipare? Scriveranno che tutti quelli che cominciano per A non potranno partecipare, non lo so, non me ne rendo conto. Dopo oltre, si escludono la 2A, che magari è quella che gli interessa. Sì, ma io voglio dire una cosa, no? l'acqua non è più una parte, dovrebbe passare al comune, perché stava parlando il freddo e si è saluto. Ma l'acqua, questo problema non ci sarà più. Perché succederà come il telefono a casa, che tutti avevamo il telefono, adesso non ce nessuno, che tutti hanno il telefonino e il telefono a casa, se pagate il telefono, ne 80 euro, tutte in asse, L'acqua, avremo un punto, che ce ha dato soltanto quelli 4 litri, perché ci sta il 10%, che non c'è l'acqua perché non posso pagare le bollette che sono 120-140 euro. Allora, certe bollette, ma non so fosse è la scala Gli Marco. E gente, se voi non fate vale caso, ci vanno, li vedo io, l'ho chiamato, come vede lui. Certo. Abbiamo le taniche, su ai pompecchia, su alle fontanelle, a l'acqua, perché a la casa già non c'è più. Tra poco tutti quanti dovrebbero andare a piare le fontanelle, a l'acqua, perché quell'acqua costa più l'acqua che il, pino. Conviene, la lasse con il vino, momento che viene lo vino <ride> non infatti, infatti, infatti, la benzina perché, se no, è finita. Infatti, Federica prima parlava dell'aumento di tre volte nel lato toscana e nel lato eh, e, nel, eh, e dove, era, alla dove è già stata privatizzata, sì. ma qui da noi è aumentata praticamente in pari. Eh, Beh, credo avevamo considerato tre volte rispetto a al 300% quando, per quando è stato ma perché realizzato si non il privato, ma ma perché, non perché non è possibile nella, finché loro ci legano come adesso se noi andiamo a privatizzare le quote dell'asma una volta che uno si è legato le mani rischi, è come chi dice perché non chiudi direttamente l'inceneritore perché ti troveresti a dover pagare penali eh, di centinaia di milioni di euro direttamente in questo momento e così anche uscendo da una situazione di quel genere che manderebbe la zampe per aria a tutti i servizi. Perché? E quindi ecco perché è utile evitare adesso... se esempio tu che su questa cosa dell'ambiente stai andando a no? In Germania, in, in Austria, visto io una città proprio c'era ingenuita dentro la città non inquinato in niente poi c'è un qui in Italia li stanno dismettendo gli inceneritori infatti qui in Italia non siamo eh, capaci eh, no, no, no, sanno... no, è come le centrali nucleari comunque non saremo minimamente in grado di poterle gestire su questo non te posso credere da che ragione l'ultimo punto però l'ultimo punto che è importante Scusate, esatto, Federica va a finire, poi parliamo, parla Andrea e poi apriamo tutti gli interventi e dibattito, ci sta... dovrei solo farvi comprendere qual vale. è l'indirizzo in questo momento, le fonti d'acqua, cioè le sorgenti dalle quali noi prendiamo tutta l'acqua che poi viene incanalata nei nostri acquedotti, in questo momento è soggetta a privatizzazione, anche quella, lo stanno facendo in Campania con una società per azioni privata che al suo interno ha sia Veolia che Caltagirone. Loro vendono metri cubi di acqua ai gestori locali che devono pagarla e poi successivamente verrà poi messa in bolletta come servizio di indrego integrato. Il servizio di integrato corrisponde a eh, ti porto l'acqua in casa eh, la, la, la butto in fognatura, quindi l'etubazione della fogna e poi la depurazione. Mm, dato che ehm, Diciamo che faccio un po' questo avvertimento perché la Campania sta per, diciamo che è la prima in questo momento che ha questa situazione ma riusciamo già a vederla ad occhio nudo, cioè si vede che è stata fatta questa cosa sulla fonte, eh, sulle fonti idriche, io farei attenzione a controllare che tutte le fonti idriche che abbiamo sui nostri territori eh, siano ancora di proprietà dei comuni perché le acque sono comunque demaniali e poi date dai territori alle varie città eh, che ne usufruiscono. Eh, noi, sia perché eh, acquaioli, sia perché abbiamo come prima stella l'acqua pubblica, in campagna elettorale su Roma abbiamo detto ripubblicizziamo l'acqua, continuiamo a dirlo e ci stiamo lavorando con quelli che sono gli assessori adesso e il sindaco, arriveremo a raccontarvi come la faremo questa ripubblicizzazione. Napoli ci ha messo un anno e mezzo ed era una società per azioni 100% del capitale di Napoli noi abbiamo una quotata in borsa col mercato che si spaventa però è un ottimo, eh, un ottimo campo di battaglia per vedere come si può ripubblicizzare il servizio idrico anche da una società quotata in borsa che utilizza gli utili dell'acqua per poi farci tutta una serie di altre cose vi dico solo questo grazie a voi Gracias.